Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia Nel breve video di oggi vedremo qual è la differenza fra LibreOffice nella versione 6 e quelle precedenti Noi in particolare abbiamo installato il 6.3 Che cosa abbiamo fatto? Dal sito ufficiale, poi vi mettiamo tutto nelle descrizioni Abbiamo scaricato i file .deb e dal terminale dopo essere entrati nella, nella cartella abbiamo fatto il comando dpkg-i e asterisco.deb, che significa installami tutti i deb Praticamente facendolo così a mano e non facendolo dai repository, che cosa succede? Che nel, nel sistema rimangono tutte e due le versioni di Office. Se noi andiamo nel menu ufficio vedete che abbiamo sia LibreOffice, quello precedente, che è il 5 e non c'è scritto niente sia quello seguente che il 6.3 quindi quello precedente rimane senza dicitura vedete il writer il Math, calc e base non ha scritto 5.0 mentre quello nuovo installato con i deb vedete la dicitura 6.3 quale sono qual è la differenza grande noi lo sappiamo che hanno voluto fare un'interfaccia utente simile a quella di microsoft office perché sembrava un pochino usurata l'interfaccia menu eh, verticali era rimasta un pochino usurata col tempo vediamo quella vecchia se noi clicchiamo contemporaneamente il LibreOffice vecchio che è il 5.0 vedete che si apre nella usuale maniera c'è un pochino di differenza con quella nuova apriamo per esempio Writer e c'è l'interfaccia quella classica chiudiamo questo qua che non ci interessa quella classica vedete a menu verticali ci sono sparite per qualche motivo perché eh, c'è stato un piccolo conflitto noi avevamo personalizzato nel LibreOffice 5 vediamo qual era la versione informazioni su LibreOffice office e diamoci questa qua era la 6.0 dopo si era aggiornata automaticamente e praticamente eh, avevamo personalizzato molto facendo video per il canale la nostra barra degli strumenti è interessante che se si installa la versione nuova lanciando i deb praticamente il nuovo office il 6.3 si è ricordato delle personalizzazioni fatte nella versione vecchia quindi noi abbiamo il 5.0 poi ci ha lanciato un aggiornamento è venuto il 6.0 noi che cosa abbiamo fatto? manualmente abbiamo installato il 6.3 e ci sono stati un pochino di pasticci comunque nelle versioni precedenti vedete che c'è eh, questa normale eh, barra degli strumenti verticale più le barre degli strumenti eh, quelle personalizzate che sono scomparse noi le rimettiamo perché quando uno fa così ci sono un pochino di conflitti vedete noi mettiamo la barra standard e poi c'era la strumenti vediamo quell'altra io neanche ormai me lo ricordo più vediamo se la, ric se la ritroviamo standard e strumenti eccola qua che è andata ah no era un'altra vabbè lasciamo fare così questa L'interfaccia con menu a tendina verticali è sembrata un po' obsoleta perché sono tanti anni che in Microsoft Office sono eh, state inserite quelle che vengono chiamate barre Ribbon allora, noi vediamo se andiamo nel menu per esempio ufficio e lanciamo il Writer, lanciamo LibreOffice 6.3 vediamo che c'è un pochino di differenza dal punto di vista grafico ma niente di particolare se qualcuno ha imparato LibreOffice eh, Libre con il 5 insomma ci si può orientare anche al 6.3 le cose sono sempre quelle noi lanciamo il Writer 6.3 e vediamo che ci sono, anche se non automaticamente, c'è questo suggerimento che vi diciamo educe su quello che c'è nuovo, lo possiamo chiudere, lo possiamo chiudere, e vedete che questa struttura è differente, è praticamente simile ai ribbon di Microsoft Office nuovo, cioè ci sono degli argomenti, delle macro aree, come inizio, inserisci layout, e qui ci sono i tasti, cioè non ci sono più le barre, a tendina se uno rivuole le barre a tendina è sufficiente andare in questo tasto la rotella degli strumenti e viene chiamata interfaccia utente e barre degli strumenti standard che cosa significa che anche nella 6.3 vedete che lui si ricorda addirittura quello che io ho fatto nella versione 6 avevamo poc'anzi inserito questa barra flottante lui me l'ha ripresentata quindi è interessante comprendere che anche se si installano più versioni di LibreOffice praticamente pescano tutte dallo stesso database delle personalizzazioni che fa l'utente tutte le personalizzazioni che vengono fatte nel 5 e 6 colpiscono la 6.3 vedete io ho fatto interfaccia utente, quella standard e sono rivenute fuori le tendine quelle classiche con i tasti la maggior parte, la quasi totalità dei video del, nel nostro canale sono così ma gli argomenti si comprendono se io nella 6.3, vediamo se è vero, facciamo informazioni LibreOffice ecco vedete la 6.3.3.2 che viene fornita come dire un pochino sperimentale a chi la vuole sperimentare io vado nel menu eh, visualizza e ritrovo interfaccia utente stranamente non me lo ritrovo qui, mi, mi farebbe piacere ritrovarlo dove l'ho cercato prima perché la prima volta che l'ho fatto sono rimasto un po' disorientato io ritrovo interfaccia utente e che cosa faccio? Faccio a schede e vedete che ritorna simile al nuovo Microsoft Office a me non dispiace devo dire è fatta bene salvo che forse qualcuno che ha imparato in maniera un po' approfondita a fare le proprie procedure di lavoro con il LibreOffice 5 e con la struttura dell'interfaccia utente a tendine forse all'inizio si può trovare un pochino disorientato è disorientante il fatto che io quando clicco qui per cambiare l'interfaccia utente e rivado alla singola e vedete io non lo ritrovo qui questa opzione, devo andare da un'altra parte all'interno di visualizza interfaccia utente. Quello che bisogna ricordarsi è che l'architettura progettuale delle barre degli strumenti e delle barre dei menu viene chiamata interfaccia utente. E all'interno ci sono tante cose diverse ma le due differenti sono o schede o standard. A noi non ci dispiace affatto, è vero che se uno produce in internet diciamo, delle guide con l'interfaccia utenti a menu a tendina, evidentemente può darsi che l'audience rimanga, ce l'hanno fatto notare, un pochino disorientata con eh, la struttura a schede che è molto simile al nuovo Word comunque è ben realizzata, noi ci piace d'ora in poi tenteremo eh, di realizzare anche dei video con questa nuova interfaccia e poi vedremo, capiremo se eh, in realtà la maggior parte delle persone attualmente sta utilizzando l'interfaccia utente a tendina o a ribbon diciamo, a schede quando lo capiremo continueremo a produrre